Raggi del sole che mi apre la coscienza Attimo senza senso Verso in un mondo pieno di mondi E vai, vai Dico io ma la voglia mi strappa La pelle di dosso lascia perdere Dai, dai Solamente un attimo della tua immortalità yeah. E questa è una goccia salata Dai, Che sei l'unico dio della tua vita hey. Nessuno mai ti vedrà gioire come ti percepisco Dio la mia mano e lasciati cadere dove vuoi prendi le mie labbra e lasciati volare via come vuoi dai dai ed è lei la Lina Lina e è finita lei ed è lei la Lina Lina e ed è lei la Lina Lina finita lei ed è lei la Lina Lina Abbandoniamo questa città, oh yeah, quanto tempo ti ho aspettata E' solamente lei la lina piccolina, non mi dire dai che non sai dove vuoi Andare questa sera dai dimmi che cosa vuoi Dove vuoi sprofondare nella presa di un vento pieno di calore senza fine Ed è lei la lina è lei la lina Leila Lina Dina E dove è finita lei? E è lei la Lina Dina E dove è finita lei? E è lei la Lina, Lina.